Uomini e donne, Giulia Latini sbotta, le sue parole su Soleil e Luca. Giulia Latini di Uomini e donne, la rivelazione su Soleil e Luca. Dal momento in cui su lei il sorge è stata sorpresa quasi due settimane fa insieme a Marco Cartassegna si è scatenato un vero e proprio putiferio su social. Difatti in tanti l'hanno critica aspramente, accusandola di aver mancato di rispetto al fidanzato Luca Onestini, uscendo con il suo più acerrimo rivale. Finita qua? Nemmeno per idea perché quest'ultimo è stato informato di questo fatto dal fratello lunedì scorso durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip. A quel punto la reazione del concorrente è stata molto dura, arrivando anche a urlare alla fidanzata vigliacca perché non si è presentata nella casa più spiata dagli italiani per affrontarlo. Tuttavia la ragazza? Nonostante non abbia voluto parlare al fidanzato, ieri pomeriggio è andata da Barbara D'Urso, rivelando la sua verità e accendendo nuovamente la polemica in rete. E poche ore fa ha voluto dire a sua tal proposito anche Giulia Latini su Instagram. Difatti, come segnalato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, la ex corteggiatrice di uomini e donne. Rispondendo a una domanda di una fan sul caso Soleil ha replicato senza mezzi termini. Ho risposto a una domanda fatta da Alfonso Signorini, se non lo avessi detto sarei stata falsa e se l'ho detto è perché voglio fare casino e non vi va mai bene nulla e? Ma perché è stata criticata?. Uomini e donne, Soleil e luca nell'occhio del ciclone, parla Giulia Latini. Soleil Sorge, in questi ultimi giorni, ha attaccato duramente Giulia Latini, rea di essere rimasta in contatto con Luca Onestina sua insaputa. Motivo per cui Giulia, poche ore fa, ha rotto il silenzio, cercando di difendersi dalle accuse e dalle critiche ricevute su Instagram. Tuttavia non è andata sullo specifico, non rispondendo alle accuse mosse da Soleil ieri pomeriggio. Ma non è finita qua perché questultima è sembrata un vero e proprio fiume in piena ieri a pomeriggio 5, dichiarando di non ritenersi più fidanzata, dopo aver visto la furiosa reazione del fidanzato Luca Onestini nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Insomma, sembra che la relazione tra Luca e Soleil sia arrivata a un punto di non ritorno, con buona pace dei tantissimi fan del famoso dating show Uomini e Donne. Ci saranno altri sviluppi? I due potrebbero chiarirsi nella prossima puntata del GF VIP e decidere di rimanere insieme?. Per scoprirlo non resta che seguire la trasmissione lunedì prossimo alle 21.30 sui Canale 5 Subito dopo Striscia la Notizia.